OST 2021 continua, ci troviamo allo stand di Evoca Group nel corner dedicato alla distribuzione automatica e siamo in compagnia di Luca Alemanni. Luca, dopo 18-20 mesi, bentornato. Grazie, siamo contentissimi di essere finalmente tornati a una situazione diciamo, di normalità o almeno apparente normalità. Probabilmente la situazione non è ancora, come eh, sappiamo, tornata veramente quella pre pandemia però già il fatto di essere in un contesto così eh, poter rivedere dal vivo tanti clienti poterli eh, accogliere nel nostro stand ci fa davvero molto piacere Beh insomma il contatto umano è altra cosa assolutamente sì quindi è host fiera internazionale siamo contenti quindi di, di vedere non soltanto molti clienti o potenziali clienti italiani ma anche eh, clienti che vengono dalla, da fuori Italia, quindi doppiamente contenti. Luca, negli ultimi 18-20 mesi anche voi non siete rimasti con le mani in mano. Avete anzi eh, continuato a fare ricerca e sviluppo realizzando tante belle cose e alle nostre spalle c'è proprio uno dei risultati concreti di questo lavoro. Sì, diciamo che nonostante Ost sia una fiera prevalentemente eh, dedicata all'oreca, al full service, abbiamo comunque colto l'occasione per presentare forse il modello che eh, il mercato ci chiedeva e stava aspettando da, da tempo e quindi abbiamo, non abbiamo mancato questa occasione. Abbiamo portato finalmente la nuova Brio, la, io dico l'evoluzione del mito, la brio, la macchina più iconica del nostro, del nostro settore che eh, Abbiamo eh, già eh, presentato in passato sotto varie forme, oggi la proponiamo in una nuova veste totalmente nuova e che eh, propone una serie di novità molto interessanti. Da dove iniziamo? Io inizierei in, in particolare dalla estetica della macchina che ehm, è moderna, ha un family feeling con altri modelli eh, molto apprezzati eh, della nostra gamma che sono opere e concerto, ma soprattutto dalla presenza di questo eh, touchscreen eh, e dalla elettronica che eh, lo guida, lo comanda, che consente una serie di eh, operazioni e di ehm, attività molto interessanti. Per la parte tecnica legata appunto al dosaggio, ai bicchieri, alle palette e così via, allora, una credo eh, scoperta eh, attesa è la presenza del nostro ormai mitico gruppo Z4000 anche su questo modello. Dotato quindi anche di macine autoregolanti, e eh, il gestore troverà, il nostro cliente troverà sicuramente molta confidenza nello scoprire che all'interno della macchina ci sono tutta una serie di eh, componenti comuni all alla, alla gamma e quindi. Facilità di sostituzione dei componenti, facilità di logiche, di programmazione e di utilizzo, insomma tutto volto a dare semplicità e familiarità con un prodotto comunque molto innovativo. Infine ma non ultimo per importanza la parte legata al display frontale. Assolutamente, come dicevo era un aspetto che ormai diventa importante per comunicare, per consentire all'utente finale di avere un'esperienza più moderna e più eh, intuitiva, ma allo stesso tempo il touch dà la possibilità anche al gestore di eh, effettuare delle operazioni sia di programmazione che di manutenzione nella maniera più facile e eh, attuale possibile. Luca, grazie per il preziosissimo contributo. Dopo tanto tempo finalmente siamo riusciti a incontrarci e eh, catturare la tua attenzione per farci spiegare questa straordinaria novità. Ricordiamo a tutti che chiunque desideri avere maggiori informazioni può rivolgersi a uno dei 15 concessionari rivenditori italiani presenti sul territorio e possono essere contattati attraverso il sito di evocagroup.com. Luca, grazie grazie Fabio, a presto ci vediamo a Venditalia